Bene. Bene, Stefano, ecco un'ultima un battuta anche a te in chiusura. Senz'altro è molto interessante. Il nome è veramente bello. Piacerebbe anche a me essere il 14 febbraio. Quindi speriamo Beh, di riuscire a sei un certificate o poi. lovers. Quindi no. sicuramente ti una... accettano. Alla follia! Gli alla amo. follia! <ride>